Buongiorno, buongiorno a tutti quanti Oggi è 31, è l'ultimo video dell'anno È stato un anno molto, molto particolare yes. Molto, sì, no, è vero, è stato molto intenso quest'anno Allora, in gennaio mi ha lasciato la mia ragazza Poi dopo ho preso una cotta per una ragazza in classe da me Poi dopo, a, a giugno mi sono fidanzato Non è vero A giugno ho conosciuto la mia ragazza Cioè, ho conosciuto la mia ex ragazza A luglio mi sono fidanzato con la mia ex ragazza E a novembre è diventata la mia ex ragazza ho fatto troppe cose. Ho conosciuto troppe persone. E siamo a, a 17.000. Oh, mi cazzi, sì, 17.000 iscritti! Cioè, che io, ti giuro. Se e manca sono... una trip, cioè, allora, io, sono pochi. 17.000 iscritti, sono pochissimi. Oggi come oggi Però per me sono troppi Ma sono tanti i numeri <coughs> cioè, Eh, capito? Cioè sono cioè, proprio senso, Alla fine non vuol dire niente no, 17.000 no, no, no. Un milione oh, quello Infatti non, un milione. non vuol dire un cazzo Sono 17.000 persone che ti stanno dietro Sono troppe Sono tante Cioè 17.000 persone sono troppe Sono 17.000 grazie Capito? Sono 17 000, so troppe 17.000 ti voglio bene Cioè sono proprio troppi Che uno Molte persone non se ne rendono conto però sono troppe ste cose Ormai noi siamo in una società dove veniamo valutati in base ai numeri Che Quanto merda guadagniamo? Quanto guadagniamo a scuola Quanti numeri abbiamo sui social Cioè se tu non. non sei qualcuno In generale Ti senti male sì, ma guarda che è proprio una cosa impanicante, eh Eh, voglio, ma ti sei chiamato perché è la società che ti prima Cioè, ci stanno persone Il che conosco Cioè, Ci stanno persone che conosco che se impanicano se non raggiungono, tipo, tot, un totte di like, un sì Un totte di like, no, o, pure tipo, un tot no, di questa, questa foto deve arrivare a 300 mi piace, se no non esce più Ma sti cazzi, ma metti un'altra foto e baffanculo, ma che cazzo mi rappresenta? Madonna sì, che mattata comunque Cioè qualsiasi traguardo della vostra vita, della nostra vita ci ha portato a questa cosa Cioè magari anche aver incontrato un barboncino per strada Ti ha portato a guardare questo video O a fare questo video con me O magari un barboncino che pisciava sopra un po' a derba Ecco che ormai ogni youtuber ha delle date per caricare video Tipo lunedì, martedì, domenica, così Quando invece secondo me non è questo qua l'importante cioè secondo me l'importante è caricare video Di qualità Ma non di quantità Ora che mi ora magari maturando Ho capito che Cioè io non so nessuno E nessuno E nessuno Cioè a parte alcune persone che A parte alcune persone che tu dici Anche che aiuta, che aiuta qualcuno Quella lì è una persona Cioè una persona che può valere Che tu dici cazzo Cioè c'ho stima quello. Però ad esempio quando cammino per strada E, e c'è qualcuno che mi riconosce Vabbè lì un pochetto te la senti Perché magari stai in giro e dici Cazzo, ma che pischelletta ci sta Però in genere Sono fiero di non sentirmi nessuno Perché E anche non avere la monetizzazione Perché io su YouTube non guadagno un cazzo, no? E anche avere la, non avere la monetizzazione è, Per me è una cosa molto importante Perché questo ha fatto sì Che io continuassi il mio percorso da YouTube Non pensando ai soldi Ma per, pensando... A me Comunque sto pensando di, Dal nuovo anno Di portare un nuovo format Ovvero fumo con gli iscritti Con i fan Con i miei amichetti Perché io non definisco i miei fan, fan Ma sono più persone Cioè sono persone Sono persone vere Fan non vuol dire un cazzo Cioè io mi sono dato un obiettivo Che entro 5 anni Devo spaccare Cioè devo proprio svoltare In qualche modo <coughs> Se non svolto Studio Cioè se non svolto Vado a studiare Vado all'università e Faccio un lavoro Palloso Che mi fa fare soldi Esatto Tipo il notaio cioè perché non voglio arrivare a casa, con una famiglia, cioè che una famiglia, arrivare a casa, vedo la busta, della posta E dico cazzo, <coughs> 300 euro di bolletta, porca troia Invece voglio ripallare e faccio 300 euro, oh. fammo 600 Allora <ride> prima che finisca il video volevo fare una sponsorizzazione a questo brand che si chiama Slate's Clothing è praticamente un brand che mi ha mandato un po' di foto dei prodotti Fighe, molto fighe Non mi ha inviato il, um, i prodotti in sé Perché sta per uscire la nuova collezione Uscirà tipo a marzo Quindi non mi ha inviato quella vecchia E matto, seguitelo su Instagram Comprate le sue cose perché sono veramente fighe Buon anno, buon anno a tutti quanti Questo video è finito È giunto al termine perché sono 20 Tre minuti che stiamo registrando. È diventato quasi più un monologo, grazie a te. <coughs> sì, è molto Mi molto sa che poi chiamarlo Parliamo un po'. Sì, ci vediamo il 7 gennaio sul canale. Mi prendo una piccola pausa di una settimana. È stato un piacere, buon anno e bella.